ci devi spiegare, ci devi otto anni di silenzio cinematografico. Perché? Ma per un insieme di ragioni, come succede sempre. Cioè, prima di tutto devo riconoscere che c'è un difetto caratteriale mio alla base, c'è cioè una indecisione grave, quasi patologica direi, nella scelta del tema e del soggetto. E questa è la spiegazione per cui anche prima ho lasciato passare sei anni, a volte cinque anni, quattro tra un film e l'altro. Ma non è quella cosa che si chiama perfezionismo, ma eh, se il mondo del cinema è pieno, pieno di si dice, si dice che tu ti accanisci su delle sceneggiature, le guardi, le riguardi e poi via, sotto un'altra. Un po' succede così, è quello che io dicevo cagadubismo, insomma. È dubbio sulla, sulla scelta del tema. Poi io dopo devo dire che quando comincio a girare, invece è un'attività per me Piacevolissima, liberatoria, gradevole, soprattutto quando si monta il film, quando si mette la musica sopra ma la fase della ricerca del tema per me è sempre stata difficile, proprio un, un difetto grave che so che c'è e pazienza. Senti, sì, ma non hai paura in questo modo che ci si affezioni al capolavoro che si ha nel cassetto? Eh, no. Scusa, no. non hai paura di fermarti perché vuoi il grosso successo, il capolavoro? No, eh, questa, scusa, ma è sbagliato questo, perché io ti sto dicendo che ho sempre, anche quando non ho avuto grandi successi, come per esempio tra il primo film, il secondo ho messo 5 è anni, è messo un po di tempo. 5 anni eppure non era stato niente di, di granché, il tuo discorso varrebbe soltanto per gli ultimi due o tre, diciamo, che se avendo avuto grande successo, poi una paura, ma non è così. Ma Ti tu hai detto sicura? un complesso di ragioni, allora saranno ecco, ragioni diverse per i diversi progetti? No, no, c'è cioè, alla base questa paura, questa, questa difficoltà nella scelta del tema. Poi quest'ultima volta gli anni sono diventati di più, invece che il mio ritmo normale che è 4-5 anni per un insieme di ragioni, alcune le quali non posso neanche criticarle, mentre io critico in me stesso e mi dispiace, ma non, un gobbo non può cambiare la propria gobba.